e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo con amore durante la preghiera che andremo a fare di protezione di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, guida ed assistenza per scegliere il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Iniziamo!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 Dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza dell'Arcangelo Michele, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre, per l'eternità. Allora per iniziare utilizzeremo le carte degli unicorni e sceglieremo la prima carta per il gruppo A, gruppo A pazienza, gruppo B possibilità, gruppo C intenzione. Prospetta una lettura interessante. Vediamo le carte delle fate Oggi ho scelto proprio le carte degli esseri della natura. Saggezza per il gruppo A. Gruppo B. Aspetta l'inverno. Beh, siamo già in inverno, però forse dobbiamo aspettare ancora un po'. Quindi è questa la stagione giusta. Sono uscite due carte, eh, spera in maniera saggia e tempo prezioso. Bene bene, vediamo un po' che cosa ci vogliono dire le carte, molto interessante. Ora allora, vediamo i sussurri della natura, che messaggi hanno per noi e per il nostro massimo bene. Vediamo un po', opla, gruppo A. gentile con te stesso o con te stessa vediamo un po' no, non vuole uscire eccola qui gruppo B infinite benedizioni Gruppo C. Celebra le differenze. Ok, vediamo iniziamo, è interessante questa lettura, ok, vediamo un po', un po eh, iniziamo con pazienza, cioè uh, gli angeli, gli unicorni, l'arcangelo Michele ti sta dicendo, stai calmo, stai calmo, stai tranquillo. Quella, bisogna avere pazienza per ottenere risultati hai lavorato tanto eh, diciamo che ti stai, ti stai impegnando però ci sono delle tempistiche divine quindi lascia che sia lascia che accada quando tutto è sincronico e perfetto arriverà nel momento giusto va bene ok eh, quindi continua ad agire nella direzione dei tuoi obiettivi e presto ci sarà la manifestazione dei tuoi sogni sei troppo severo sei troppo severa con te stessa sei più gentile sei più amorevole eh, hai lavorato tanto ti stai impegnando tanto nella vita quindi eh, date una pacca sulla spalla e, e insomma devi volerti bene amati eh, manda amore al tuo corpo alle tue cellule alla tua persona eh, goditi un pochino di più la vita magari eh, vai a fare delle tasse non, non stare troppo, uh, diciamo, concentrato solo sul lavoro, solo sugli obiettivi. Uh, dai, apri una finestra anche al. Ha un hobby ad esempio potresti praticare uno sport ripeto potresti andare a fare delle passeggiate bisogna un po' distruzcare dalla solita routine Ok, eh, diciamo che è necessario prendere delle decisioni di saggezza di seguire la saggezza che è dentro di te non seguire la via più semplice più facile o più corta cerca di ascoltare il cuore cerca di ascoltare quella voce saggia che è dentro di te perché per prendere delle decisioni importanti è, è fondamentale che queste decisioni siano prese da una sorgente di saggezza che è in in te, che ti sta parlando, che ti sta guidando nella direzione giusta. Va bene? Eh, per questa carta sta a significare anche che eh, la tua saggezza ti guiderà nella direzione giusta. Ok? Passiamo al gruppo B, infinite possibilità, ci si stanno aprendo nuove opportunità, nuove possibilità possibilità è venuto anche il momento di elevare i tuoi standard di puntare più in alto nella vita va bene in quanto hai tutte le, eh, le caratteristiche per eh, realizzare il tuo obiettivo per manifestare quello che desideri anche molto di più quindi l'inverno è la stagione giusta per, eh, per, per agire per creare questo progetto per manifestarlo quindi continua Continua ad andare avanti, continua a lavorarci perché veramente ci sono infinite benedizioni, infinite possibilità e infinite benedizioni per te. Quindi assolutamente è l'energia giusta, sei nel momento giusto, cavalca l'onda perché ti porterà a realizzare grandi progetti. Bene, passiamo al gruppo C. Eh, è importante purificare le tue intenzioni, parole ed azioni, va bene? Focalizzati su quello che vuoi veramente eh, perché praticamente eh, eh, non, non bisogna essere caotici energeticamente se vuoi realizzare un determinato obiettivo o progetto, va bene? Quindi cerca anche di... Allineare le tue intenzioni, parole ed azioni nella direzione dei tuoi sogni, ma cerca anche di desiderare in maniera saggia, in maniera luminosa, eh, mantieni l'integrità, va bene, eh, perché i tuoi sogni e i tuoi desideri si avverranno nel momento giusto. Questo è sicuro. Eh, spendi il tempo nel fare cose creative, non buttare il tuo tempo magari a guardare ore e ore la TV o. Oh, a perdere tempo con le persone sbagliate, il tempo è prezioso, investi il tuo tempo in azioni eh, giuste, ok? Potrebbe essere anche un'azione giusta quella di meditare, di staccare un po' dal caos, dalla solita routine, va bene? Cerca anche di un attimino, come dire, eh, di... Um, celebrare le differenze, nel senso che se ci sono dei, dei, delle persone intorno a te che sono diverse da te, essere diverso non vuol dire essere sbagliato, ok? magari si hanno idee diverse, progetti diversi, eh, rispetta le idee altrui, rispetta la diversità, rispetta qualcosa che magari non, non ti appartiene Propriamente non è una cosa che ti riguarda personalmente, però la, essere diversi porta anche a, eh, a, a essere più creativi, ad avere nuove idee, ad allargare gli orizzonti, rimani aperto. Tutte le possibilità. Bene, anime infinite, per questa settimana eh, la nostra lettura è finita. Volevo ringraziarvi per i messaggi bellissimi che mi scrivete. Eh, scrivete qui nei vostri commenti se le letture vi stanno dando beneficio, vi stanno guidando, vi stanno aiutando. Volevo ricordarvi voglio... che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele. Mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e facilito il logo sealing, che è una modalità che si avvale del potere della parola, molto potente per eliminare blocchi, paure sistemi mi di credenze, limitazioni Tanti, per riprogrammare l'inconscio è un lavoro straordinario se avete bisogno di sbloccare delle situazioni questo potrebbe essere il lavoro più giusto per voi e per il vostro massimo bene eh, ripartono le candidature per il nuovo percorso di coaching di nove settimane per il mese di eh, marzo quindi massimo dieci posti se sei interessato se siete interessata non esitare a contattarmi io vi saluto vi auguro una settimana meravigliosa, tante benedizioni e a presto. Un bacione a tutti, ciao ciao!